Bene, buongiorno a tutti e grazie mille eh, a chi ci sta seguendo tramite il, la pagina Facebook di Osservatorio Balcani Caucaso e Trans-Europa e grazie sentite anche alle persone che oggi sono qui in presenza con noi, il consigliere Roberto Orlando eh, del Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E gli avvocati Marco Padovan e Niccolò Cusimano dello studio legale eh, Padovan. Oggi eh, ci occupiamo di questo tema, i beni duali, i cosiddetti beni duali e eh, le tecnologie di sorveglianza, e andremo un po' a cercare di capire con l'aiuto eh, dei nostri esperti perché ci sia necessità, eh, perché questi beni abbiano necessità di un'accurata supervisione, Pubblica e eh, democratica. Eh, parteremo per, per trattare questo argomento dal regolamento che l'Unione Europea, di cui l'Unione Europea si è dotata eh, l'anno scorso, il regolamento 821 del 2021, che regola l'export di questi beni duali eh, verso altri paesi e la loro circolazione all'interno eh, del mercato eh, europeo. E, Oggi procederemo in questo modo. Le, innanzitutto ringrazio anche la mia collega Rossella Vignola che eh, gestisce e presiede il progetto Parlamento dei Diritti, la sua terza edizione, eh, attraverso cui finanziamo questo, questo webinar, e, la quale ci presenterà, ci darà una, una, una panoramica di quello che è l'approccio delle istituzioni europee al tema e qual è, diciamo così, il senso generale di questo regolamento di cui l'Unione si, si è voluta dotare? Si tratta in realtà di un aggiornamento di un regolamento preesistente che di fatto cerca di dare risposta a quella che è l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti in senso geopolitico avvenuti negli ultimi anni. Dopodiché passerò immediatamente la parola al consigliere Orlando prima e agli avvocati Padovan e Cusimano poi, che, attraverso i loro interventi cercheranno di aiutarci a capire eh, cosa sono questi beni duali cosa è questo regolamento e quali sono le implicazioni nella vita democratica e sui diritti collettivi eh, dei cittadini dopodiché al termine dei loro interventi avremo un momento di, di discussione e di dibattito tra di noi per approfondire il tema anche con uno sguardo verso que quelli che sono i temi di attualità e in particolare la situazione del conflitto bellico in Ucraina e l'invasione russa in, in Ucraina e come questi due temi possono essere eh, collegati e quale tipo di impatto hanno sulla vita eh, comune. Io eh, darei innanzitutto la parola a Lignola, che come vi dicevo è eh, responsabile per il progetto Parlamento dei diritti di Osservatorio Balcani Trans Europa. Eh, questo, pro, questo webinar è finanziato anche tramite un altro progetto che si chiama Sfera pubblica digitale, il giornalismo nell'era della sorveglianza, di cui sono, eh, diciamo così, project manager, sempre in capo a Osservatorio Trans Europa e finanziato da eh, Open Society for Europe. Eh, passo là, voce alla mia collega Rossella Vignola. Grazie. Grazie Dimitri, grazie ai nostri ospiti e per essere qui in questo confronto e a chi, alle persone che ci seguono da casa. Appunto io ho soltanto pochi minuti per inquadrare un po' il tema eh, dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista che ci preme di più come Osservatorio a Caso Trans Europa, che è il punto di vista di seguire, monitorare come alcune grandi trasformazioni del nostro tempo, in questo caso parliamo di trasformazioni tecnologiche, impattano la sfera dei diritti fondamentali, dei diritti umani e in generale la questione della democrazia, dello Stato di diritto dentro e fuori l'Europa. Quindi da questo prisma noi leggiamo le questioni che abbiamo trattato all'interno del progetto Il Parlamento dei Diritti, che appunto si chiama così perché ha voluto e vuole ehm, offrire al pubblico in generale, i nostri eventi sono sempre eventi di tipo divulgativo, proprio perché vogliamo offrire le chiavi di lettura per tutti, per delle questioni che sembrano apparentemente tecniche e sono anche tecniche ed è giusto che siano tecniche e i nostri anche Tecnici, esperti e avvocati oggi ci aiuteranno a capire i tecnicismi ma, che, ma che, per le quali bisogna accompagnare in qualche modo il pubblico verso una lettura che traduca un po' le implicazioni per i cittadini e le implicazioni dal punto di vista dei diritti fondamentali che è la cosa che ci preme, che ci preme di più e quindi da questo punto di vista nell'architettura europea e il, eh, e il Parlamento europeo assieme agli altri organi che partecipano al processo legislativo L'organo che non solo è quel, quello direttamente eletto dai cittadini, è l'unico nel panorama degli organi delle istituzioni europee, ma anche l'organo che si dimostra più aperto, più trasparente e più capace di dialogare con la società rispetto alle questioni, insomma quelli che sono i dossier di cui il Parlamento è chiamato ad occuparsi. E ehm, da questo punto di vista appunto il mio intervento vuole un attimo inquadrare il ruolo del Parlamento europeo eh, rispetto alla nuova alla revisione del regolamento sulle esportazioni delle tecnologie duali che è un processo che va avanti da diversi anni. Nello specifico il percorso per la revisione di questo regolamento che è entrato in vigore soltanto a, a novembre dell'anno scorso è un percorso che è stato avviato un bel po' di anni fa, nel 2011 e seguita poi nel 2016 la proposta della Commissione europea che appunto all'interno delle proprie nell'ambito della politica della definizione della politica comune europea ha proposto una revisione di un precedente regolamento che era necessaria alla luce degli sviluppi tecnologici quindi Uh, nel 2016 abbiamo avuto la proposta da parte uh, della Commissione e da lì in poi sono uh, iniziati i negoziati interistituzionali che caratterizzano appunto il processo decisionale europeo con un ruolo importante del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. È stato un processo faticoso che è durato diversi, diversi anni perché poi lo vedremo nel corso di questo webinar eh, su tante questioni. Questi tre organi deputati non erano d'accordo e, e perché comunque la, il regolamento tratta una materia che sta molto a cuore agli Stati membri e alla propria sicurezza nazionale, quindi su quegli Stati membri vogliono ottenere un controllo, sono un po' gelosi della propria sovranità. E, eh, dunque in uh, diversi anni si è arrivati soltanto uh, ad un accordo, soltanto nel 2020, ad un accordo tra Consiglio dell'Unione Europea e Parlamento, sotto, nello specifico sotto la presidenza tedesca, e all'approvazione nella primavera del 2021 del regolamento da parte prima del Parlamento Europeo, qualche mese più tardi da parte del Consiglio dell'UE per eh, entrare in vigore nel settembre 2021, non nel novembre come ho detto prima, quindi nel settembre 2021. Quindi un lungo percorso, un lungo processo e ehm, tuttavia eh, si è arrivati ad un testo eh, di legge che è ritenuto molto valido, frutto sicuramente di, di compromessi, di diversi compromessi e in cui abbiamo visto... Uh, il contributo, vogliamo sottolineare un po' il contributo che il Parlamento europeo ha dato rispetto ad alcune questioni e quindi um, seguendo i lavori parlamentari, i, i lavori all'interno in particolare della commissione parlamentare dedicata che è la commissione INTE che si occupa di commercio internazionale, in tutti questi anni tra l'altro il regolamento ha ehm, scavallato diverse da una legislatura parlamentare ad un'altra, quindi ha superato anche questo questo passaggio e il Parlamento europeo in questo percorso ha avuto un ruolo eh, soprattutto per quanto riguarda il tema della trasparenza, quindi per aumentare i meccanismi di controllo eh, eh, da parte degli Stati membri rispetto alle esportazioni dei beni che ricadono all'interno del regolamento delle tecnologie duali. Non solo su questo, il Parlamento ha dato un contributo importante, ehm, ma anche su altri aspetti, in particolare nel sottolineo due: ehm, quello relativo ai controlli alle esportazioni di tecnologie legate alla sorveglianza digitale, questa è stata una importante innovazione di questa nuova edizione del regolamento, e di cui insomma, poi parleremo anche relativamente a caso Pegasus per riportare un po' la questione dentro il suolo europeo e dentro l'attualità, quindi non tanto relativamente all'export delle tecnologie di sorveglianza, ma proprio per capire eh, quanto queste tecnologie sono intrusive e mettono in pericolo la democrazia, non soltanto in posti remoti, regimi autoritari lontani, ma dentro il suolo europeo, come è successo con le ultime rivelazioni del caso Pegasus. Terzo aspetto, su cui il, ruolo ha dato, il Parlamento ha dato un contributo forte, che ci preme ricordare, è quello legato all'attenzione ai diritti umani, in quindi in qualche modo a creare una politica commerciale dell'Unione Europea che tenesse conto in modo forte dei diritti umani, questo relativamente al controllo delle esportazioni eh, verso paesi eh, autoritari, verso paesi repressivi che hanno utilizzato, così come è successo effettivamente, questo tipo di tecnologie per eh, mettere in atto delle gravissime violazioni dei diritti umani e, eh, ai danni di giornalisti indipendenti, di attivisti, di politici di opposizione e così via. Quindi, alla fine di tutto questo lungo processo negoziale siamo arrivati ad una soluzione di, di, di compromesso che, ehm, che testimonia un po' la volontà dei soggetti coinvolti di arrivare alla fine del percorso, e quindi arrivare ad un nuovo eh, regolamento. In tutto questo processo è stata molto importante l'apertura, il contributo che la società civile, gli esperti, tutta una comunità che si è creata intorno alle istituzioni europee e in particolare al Parlamento europeo che facilita un po' questo dialogo, questa apertura con la società civile, rappresentanti dell'industria, centri di ricerca che hanno effettivamente ehm, permesso di arrivare alla definizione di un regolamento che presenta per certi versi degli aspetti molto interessanti e molto innovativi, poi lo vedremo nel concreto con, nei, negli interventi successivi. Dunque, ehm, l'anno scorso quando si è arrivati alla definizione, all'accordo tra Consiglio e Parlamento, quindi al voto, poi all'approvazione alla, all prima da parte della Commissione Inter, poi da parte del Parlamento in seduta plenaria, siamo nel marzo del 2021, ehm, da parte dei parlamentari europei c'è stata una... Ehm, a accoglienza molto favorevole, è stato un lavoro lungo e su, su, e, e su cui il Parlamento ha insistito molto sugli aspetti che gli stavano più a cuore, tanto da costringere in alcuni punti, due o tre punti in particolari il Consiglio a cedere questa per stessa ammissione del Consiglio, per cui la reazione dei parlamentari è stata molto positiva e il negoziatore, per esempio il parlamentare tedesco negoziatore della, nel dialogo interistituzionale, presidente della commissione INTE, ha parlato di un nuovo standard di diritti umani che la, che la politica commerciale comune metteva in campo allargando anche alla prospettiva diciamo al di là del, del tema dei beni duali, quindi un nuovo approccio nella politica commerciale comune che tenga conto dei diritti umani. E eh, la eh, eurodeputata cieca del partito dei pirati che rientra nel Parlamento Europeo e siede nel gruppo dei Verdi, che era relatrice dell'accordo, ha sottolineato l'importanza appunto di questa riforma, la riforma che abbiamo raggiunto, è un primo passo vitale, ora... Uh, deve provare la sua efficacia quindi parliamo quindi del tema della implementazione. Ricordiamoci che l'accordo è entrato in vigore soltanto a settembre dell'anno scorso e quindi ora il, la questione cade sul terreno appunto dell'implementazione, quindi degli stati membri che devono assicurarsi che la nuova legge sia messa in pratica e mh, fatta rispettare soprattutto negli strumenti di coordinamento europeo, negli strumenti di, di supervisione ehm, attraverso il meccanismo dei diritti umani, eccetera, e anche di questo parleremo successivamente nel resto del webinar. Um, dunque il Parlamento europeo uh, un organo che uh, dimostra di sapersi aprire al mondo esterno, di raccogliere pareri, lo sta dimostrando anche in questi mesi quando delle, di, tecnologie, di alcuni tipi di tecnologie duali, in particolare di quelle legate alla sorveglianza che sono rientrate nel nuovo regolamento, ci troviamo a parlare non soltanto in riferimento all'export di questi beni che è l'oggetto del regolamento ma in riferimento a quanto accade nei paesi stessi dell'Unione Europea, quindi parliamo di abusi e di, um, di tecnologie intrusive di sorveglianza che, um, dentro nel suolo europeo, quindi diverse inchieste internazionali da parte di media, di consorzi internazionali eh, molto articolate hanno portato alla luce che alcuni governi europei hanno utilizzato queste tecnologie di sorveglianza in una prima fase sono venuti fuori i casi relativi alla Polonia e all'Ungheria e questo ha suscitato molto, molta apprensione, perché sono due paesi che stanno creando un po' di problemi e hanno sollevato in Europa il tema, in UE, il tema del rispetto dello Stato di diritto e quindi su cui dobbiamo iniziare ad occuparci seriamente e di proteggere la democrazia europea anche dentro l'UE. E eh, a seguito di, questo, um, di questa eh, seconda puntata, diciamo così, del, inchie, delle, delle varie inchieste transnazionali di giornalismo, transnazionali che sono occupate di Pegasus, eh, il Parlamento europeo ha, pre ha preso in mano la questione, ci sono stati diversi dibattiti, diversi momenti di confronto da parte delle, della Commissione Libe, per esempio, che si occupa di libertà civile e democrazia, fino ad arrivare a marzo alla istituzione di una vera e propria commissione di inchiesta parlamentare, quindi è nata a marzo la commissione parlamentare del Parlamento europeo che si chiama PEGA, che si occupa del caso Pegasus, che vuole fare luce sugli abusi avvenuti sul suolo europeo. Mentre veniva messa in piedi questa commissione, che ha, um, è una commissione d'inchiesta, non è co una commissione di inchiesta come quelle nazionali che hanno dei poteri para. Mh, de Giudiziari, insomma, è una commissione d'inchiesta che Marie, mh, alla fine produrrà: farà si occuperà in 12 mesi di tempo di raccogliere evidenze testimonianze, fare una rassegna dell'esistente, cap dell capire quali sono le, le norme nazionali rispetto all'utilizzo di questi strumenti dentro i paesi europei e produrrà alla fine di questo anno eh, una serie di raccomandazioni rivolte sia ai Paesi membri sia alla Commissione europea, quindi nulla di vincolante e tuttavia è un modo per tenere alta l'attenzione sul tema, per fare in modo che i media, eh, questo è un po' il nostro ruolo, continuino a monitorare l'argomento. Ricordiamoci che le Audizioni della commissione PEGA che si sono intensificate nelle ultime settimane sono pubbliche, tutta la documentazione è accessibile e per cui in queste audizioni um, ci sono esperti, vengono chiamati esperti del settore, lo scorso 21 giugno è intervenuto in un momento molto acceso, devo dire, un rappresentante della società israeliana, israeliana NSO che produce appunto il, il software Pegasus e eh, dopo questa audizione si è capito un po' l'imbarazzo della NSO rispetto a, a poter dire, insomma, in parte per il segreto commerciale, in parte perché ci sono questioni che riguardano la sicurezza nazionale, quindi non sta neanche evidentemente al, al produttore dire eh, chi è ha chi utilizzato a quali paesi europei è stato venduto questo strumento, di fatto ehm, non, i deputati che hanno eh, seguito i lavori dell'audizione dello scorso 21 giugno non sono stati contenti del risultato che si è raggiunto e il rappresentante dell'NSO non si è sbilanciato eh, su tante cose non ha risposto, su altre cose è stato molto contraddittorio rispetto per esempio ripeto, a quali paesi europei a, eh, hanno acquistato questo software, per quali motivi esattamente questo software è stato acquistato, perché teoricamente si potrebbe acquistare, possono acquistarlo soltanto gli stati per eh, seguire, tracciare casi legati al terrorismo o alla criminalità organizzata, eccetera, e, eh, e su quali meccanismi poi di controllo ha il produttore nel caso in cui dovessero subentrare degli abusi. Questo da, non è stato detto esplicitamente dalla dal rappresentante dell'NSO. Comunque questa è soltanto una delle puntate, ci sono, sono in programma altre audizioni pubbliche a cui partecipano anche i rappresentanti delle, delle organizzazioni della società civile che si occupano di diritti digitali e, ehm, ed è prevista, pare, si stia progettando una missione in Israele per, proprio al quartier generale della NSO per raccogliere altre documentazioni ed altre Evidenze. Uh, la commissione Pegasus appena, investi, appena istituita è stata poi investita da altre rivelazioni che hanno uh, addirittura uh, fatto trapelare del uso da parte di, del governo spagnolo. Evidentemente, perché non si sa con certezza questo ancora, comunque il fatto è che sicuramente alcuni ehm, deputati spagnoli, catalani e addirittura alcuni parlamentari europei catalani e eh, anche lo stesso premier spagnolo Sánchez, alcuni membri della Commissione europea nel corso degli ultimi paio di anni sono stati intercettati da Pegasus. Quindi eh, questo è appena nata la commissione d'inchiesta, ha suscitato una nuova ondata di interesse che noi vogliamo continuare appunto a monitorare. Le commissioni d'inchiesta di questo tipo sono, un, ripeto, sono molto interessanti e sono pubbliche. I risultati eh, arriveranno tra un anno. In questo anno è importante che i media e la società civile presidino l'argomento e cerchino di, di, come dire, di tradurlo un po' per tutti per capire che dietro queste questioni che sembrano apparentemente tecnologiche ci sono in realtà importanti implicazioni che riguardano anche le nostre democrazie. Questo è un po' il senso della, di, di questa serie di eventi che abbiamo organizzato ehm, nel nostro progetto Il Parlamento dei diritti e che vi, era questo che vi volevo restituire principalmente oggi. Grazie. E ripasso la parola a Dimitri grazie mille Rossella io a questo punto farei di nuovo un passo indietro eh, Rossella ci ha spiegato chiaramente come il regolamento che adesso cominceremo a parlare sia il risultato di una lunga negoziazione che cerca di conciliare diverse esigenze e istanze che vanno dalla tutela dei diritti umani alla tutela del mercato eh, economico, alla tutela della sicurezza pubblica e anche gli interessi di politiche geostrategiche. Questo significa che il regolamento dà un quadro generale ma è poi la prassi, la prova del fuoco, che lo mette alla prova e darà risposta se questo regolamento riesce in effetti a conciliare in che forma in che modo tutte queste esigenze oppure presenta ancora dei, degli aspetti lacunosi su cui si dovrà intervenire successivamente. Ecco, la prassi è gestita in buona parte dai diversi attori eh, istituzionali, sia a livello europeo che a livello degli Stati membri, in relazione anche con le controparti del settore industriale e del settore civile. Ora, io chiamerei in causa a questo punto il consigliere Roberto Orlando del Ministero degli Affari Esteri, chiedendogli a questo punto di illuminarci su quali saranno, dal punto di vista pratico, i passi successivi sappiamo che si attendono diciamo così chiaramente su quelle che sono le linee guida di applicazione di questo regolamento ed è lì che si giocherà davvero molto la partita da parte delle istituzioni italiane come ci si sta organizzando come ci si come si sta già lavorando per implementare questo regolamento dove stanno le difficoltà dov'è il grosso carico di lavoro e dove invece sono gli altri attori in gioco a dover diciamo così eh, ruolare la loro parte prego Buonasera. Buonasera, a tutti, eh, grazie appunto, partecipo con piacere a questa iniziativa, come forse, come è stato appunto accennato, per motivi appunto organizzativi la mia partecipazione è purtroppo limitata nel tempo, quindi mi limiterò appunto a questa parola di apertura, però quindi non potrò prendere poi magari parte al dibattito che sono previsto successivamente, ma senz'altro eh, mi faceva piacere e ci tenevo particolarmente insomma a presenziare per darvi la voce appunto di, del mio ruolo, quando io sono appunto qui, rappresento l'autorità che il regolamento è chiamato ad applicare. Sono, siamo venuti appunto ad applicare il regolamento, quindi, per definizione, appunto, in qualche modo, non, non ci chiediamo tanto, appunto, ma insomma, è, è la norma, appunto, che noi applichiamo di fatto appunto ogni giorno, appunto, il nostro lavoro, chiaramente, seguendone. E così gli sviluppi, insomma appunto l'attuazione pratica, appunto anche gli aggiornamenti appunto eh, di volta in volta, aggiornamenti che mh, sono stati già appunto popolati da una serie di eh, linee guida per quanto eh, riguarda la, mh, alcune appunto questioni eh, specifiche, penso per esempio ai eh, linee guida per la disposizione dei, dei programmi interni di conformità che le ditte sono invitate appunto chiamate appunto a compilare linee guida per eh, la stesura da parte delle università delle enti di ricerca appunto di una propria valutazione appunto sull'impatto delle loro attività eccetera e chiaramente appunto le linee guida a cui chiaramente fate riferimento appunto voi sono le linee guida appunto proprio in materia di cyber e Sala sorveglianza. Prima però di entrare così nel vivo e così nello specifico delle questioni, assoluto due parole per completare la mia presentazione. Mi chiamo Roberto Orlando, sono il capo di visione dei beni a duplice uso presso UAMA, che è l'autorità nazionale per l'autorizzazione e l'esportazione dei materiali armamento e a partire dalla da fine del 2019 anche dei bene duplice uso. Questo perché qualcuno forse a conoscenza, per altri invece mi fa piacere appunto ricordarlo, e eh, sottolineare che fino al 2019 questa divisione era in capo al Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, la riforma del Ministero degli Esteri che ha assorbito alcune competenze in materia di internazionalizzazione è stata fatta la scelta, secondo me felice, di trasferire al Ministero degli Esteri anche appunto la divisione per il bene duplice uso. Uh, questo perché appunto mh, chi si occupa magari più di questioni cioè, internazionali pensa magari a questioni attinenti, non lo so, su commercio internazionale, che sono state assorbite appunto ai colleghi, oppure attività di sostegno appunto alle imprese. La terza dimensione appunto in qualche modo è questa appunto sull'esportazione dei beni a duplice uso e in qualche modo appunto il mio ruolo è proprio appunto questo, io sono il primo diplomatico a dirigere appunto questa divisione che chiaramente fino a prima, fino, fino ad ora, è sempre stata eh, così coperta, insomma guidata da un dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico e con chiaramente il massimo rispetto per i colleghi che mi hanno proceduto e con cui comunque nel caso peraltro continuo a lavorare, visto che il mio staff di fatto è costituito quasi nella totalità da persone che vengono al Ministero dello Sviluppo Economico, effettivamente già i cenni che avete comunque, dato voi in apertura del seminario danno l'idea di una scelta, o almeno dei motivi per cui io ritengo questa scelta felice. Perché eh, il, eh, il mondo diciamo, del bene pubblico e uso incrocia, si pone diciamo, nella difficile intersezione che Per me, devo dire la verità, come così, diplomatica, come funzionario, particolarmente stimolante, anche intellettualmente stimolante, proprio nella sfida appunto che comporta: è un'intersezione fra almeno tre direzioni. Una, quella di cui stiamo parlando, è il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale, appunto in generale, appunto, questo perché l'Italia eh, aderisce a varie convenzioni internazionali, il diritto internazionale peraltro prevale sul diritto appunto nazionale quindi appunto il rispetto di questa norma è, è, è, è richiesta appunto anche nella, nella, nella gestione appunto quotidiana. Due questioni di sicurezza che sono questioni per definizione eh, di ordine nazionale perché ogni paese, ogni autorità nazionale nell'applicazione del regolamento di fatto però statuisce delibera sulla base di Senz'altro diciamo, di, di regole condivise, quello dell'Unione Europea peraltro il regolamento e fra altre cose è chiamato anche a promuovere a creare un level playing field all'interno di pari condizioni, sia all'interno dell'Unione Europea sia soprattutto con la capacità anche di irradiare, che è tipica dell'Unione Europea, anche in qualche modo diciamo, di promuovere esternamente diciamo, una, una così, sensibilità diffusa appunto in qualche modo diciamo, delle regole, ad una norma diciamo, di comportamento. Terza cosa che il mondo del dual use appunto incrocia, ed è per questo appunto che chiaramente la scelta di eh, eh, così coinvolgere in questa iniziativa, appunto, i miei, eh, rappresentanti, eh, diciamo senz'altro più vicini, questa, al mondo dell'impresa come l'avvocato Padovan, e eh, appunto danno conto degli interessi economici che ci sono dietro. Che è normale, chiaramente, anzi per me appunto. Eh, e, e' importante chiaramente mettere in luce appunto questo aspetto, si tratta di interessi economici delle nostre imprese che magari spesso non muovono grandissimi capitali, ma ciascuna spesso diciamo, nel mondo del, del, del, del dual use è espressione o ha raggiunto una sua eccellenza di nicchia, una eccellenza di settore, quindi ci sarà un motivo se la piccola fabbrica appunto italiana magari riesce ad esportare in paesi per definizione appunto lontani, ma perché evidentemente riusciamo ad esportare una tecnologia che in quel settore ha raggiunto una riconosciuta appunto eccellenza. Um, questo diciamo così il primo, così, non dico disclaimer, ma insomma è la prima così precisazione che volevo fare. Uh, la seconda cosa invece la um, peculiare uh, situazione diciamo di miopia o possiamo dire forse è eh, so corretto dire presbiopia. Eh, anche se una volta porto tutto le lenti, per cui appunto chi opera nel settore dei dual use ha coscienza e conoscenza di quello che la ditta eh, nazionale esporta fuori dall'Unione Europea, perché questi sono i prodotti che hanno bisogno dell'autorizzazione, quindi passano da me queste istanze. Io non ho commissione delle esportazioni all'interno dell'Unione Europea. Quindi appunto se io sento appunto parlare di esportazioni di prodotti magari anche sensibili eh, all'interno, appunto verso appunto, altri paesi europei, è chiaramente un dato che tra che, l'altro ci fa anche difficoltà, perché è chiaro che quando noi vogliamo valorizzare il settore e dare conto insomma, della molla di interesse che questo settore appunto eh, così gestisce, insomma, è difficile, perché chiaramente la, la, la, la fotografia che noi possiamo restituire dati alla mano è una fotografia per definizione appunto parziale, e che non coglie magari appunto il pieno insomma della, della, eh, della la maggior parte magari dei, dei, dei movimenti appunto di uh, detto questo appunto eh, torniamo invece al seminario questo eh, datemi eh, fiducia appunto quando dico che mi fa veramente piacere partecipare al seminario perché ehm, da quando appunto sono arrivato quasi poco meno di un anno appunto che detengo questo che, che svolgo appunto questo ruolo devo dire che tra l'altro, sono veramente sincero, è un grandissimo divertimento, un grandissimo interesse professionale. quella eh, prima delle cose che ho rilevato è la mancanza di un dibattito pubblico di livello appunto adeguato. Cioè, di questo, diciamo, mi sento un pochino orfano e per questo appunto ci tenevo ad essere qui e anche così a partecipare e se possibile così a incoraggiare ulteriormente questa occasione di dibattito. Questo perché appunto la mole di, ehm, diciamo, di, di così, sensibilità di problemi, appunto, che ci sono, da un lato, chiaramente parliamo di questioni estremamente tecniche, talmente tanto tecniche, che noi stessi, quando deliberiamo sulle stanze autorizzazione, oltre all'attuazione delle norme, e su questo, chiaramente, se non siamo giuristi, abbiamo giuristi o casomai, lo diventiamo, tanto da riuscire anche a confrontarci. Appunto con i giuristi di professione, però oltre a questo abbiamo anche bisogno di esperti appunto tecnici che vadano appunto nel vivo delle stanze. Tra l'altro però queste forniture, particolarmente appunto, tecniche, come appunto dicevamo prima, toccano una serie di campi estremamente appunto sensibili e che in ogni caso possono avere un impatto anche appunto sulla vita eh, comune. E se facciamo appunto il confronto con gli armamenti, che in qualche modo per certi versi costituisce il nostro fratello maggiore, più ingombrante, più, eh, più importante economicamente, di maggiore rilievo appunto eccetera si può capitare sulla stampa direggio, di leggere di fornitura di armamenti all'estero un po' meno di dual use, molto di meno però chiaramente il confronto appunto in qualche modo ci vede eh, schiacciati e eh, non è che io voglia ribaltare la situazione è chiaro una situazione che eh, ricalca un dato di fatto però negli armamenti, in qualche modo è facile capire di che cosa stiamo parlando anzitutto perché gli armamenti sappiamo che cosa sono con il dual use molto spesso noi non sappiamo di che cosa stiamo parlando perché nel dual use non è la, uh, il singolo oggetto che è in questione sì, chiaramente l'oggetto può anche essere listato o può anche non essere listato nei fini del regolamento della UE ma è quello che rileva è l'uso che se ne fa o i rischi che vengono appunto valutati di una possibile diversione del suo uso e questo chiaramente rende il campo delle, delle, delle, dei beni duali molto molto più strucciolevole appunto di L'ultima cosa, e questo appunto anche quando parlo di interesse delle imprese, perché chiaramente ne siamo ben consapevoli, è che a differenza degli armamenti, in cui le autorizzazioni avvengono all'inizio, c'è cioè una ditta che vuole eh, esportare alcune cose, e tenuta a chiedere un'autorizzazione alle trattative in materia di armamenti, invece per i beni duali l'autorizzazione è a valle, quando magari c'è già stato un contratto, un impegno contrattuale anche un certo lavoro in qualche modo per fare un prodotto su misura, allora appunto come facciamo un esempio, vi consentirete di essere banale, appunto di un abito che il sarto vi ha fatto appunto su misura, ma all'ultimo momento in qualche modo io non autorizzo eh, il sarto a vendervelo. È una situazione però che è intrinseca nel settore appunto del bene duale, è chiaramente è un'assunzione di rischio che fa parte appunto anche delle imprese che operano e, e che caratterizza appunto questo mondo appunto così vasto e complesso. Veniamo appunto alle questioni invece... Eh, in materia diciamo, di più eh, maggiore rilievo. Sul movimento diciamo, di sensibilità, di sensibilizzazione anche di, di eh, difficoltà che muove il mondo dei settori benellari, è vero che diciamo, non è forse argomento di conversazione quotidiana, ma io vorrei citare appunto qui almeno tre grandi movimenti, tre grandi passaggi a livello internazionale. Uno una risoluzione della Cina che è passata a dicembre dell'anno scorso, chiaramente un po' lavoro preparatorio, in cui la Cina chiedeva di applicare in qualche modo una, eh, ho chiesto perché la risoluzione poi è passata, di applicare in qualche modo diciamo, una dinamica più, una mentalità più diciamo, da libero commercio proprio nel, in materia appunto di beni di fatto relativi al dual use alla e alla salva sorveglianza rispetto invece alle sensibilità che possono avere appunto alcuni paesi diciamo, tendenzialmente appunto così occidentali appunto sulla sensibilità appunto di queste esportazioni. Questo, questo appunto lo, lo cito appunto come un caso in cui il, la sensibilità, diciamo, del settore appunto duale, eh, in qualche modo viene eh, adombrata, anzi viene quasi appunto mimetizzata, appunto nascosta, ma di fatto appunto stiamo parlando appunto di questo. Cioè deve prevalere appunto una, una mentalità, un approccio, diciamo così, liberista appunto del senso lato, oppure invece un approccio... Che invece valuti meglio nel contesto a che cosa servono queste esportazioni. La risposta facile, evidentemente, ai paesi occidentali chiaramente a favore del secondo campo. Seconda cosa, che in qualche modo è una pre-risposta a quella della Cina, nel caso c'è diciamo una controffensiva. I tempi non sono allineati, ma chiaramente sapete che nel mondo diplomatico molto spesso si, si, si agisce sulla base dei processi ed è chiaro che una risoluzione delle Nazioni Unite impiega molto tempo per essere approvata, ma, ma chiaramente si sa bene in anticipo, insomma, verso dove sta andando appunto il treno, e una proposta di, del presidente americano Biden che al vertice eh, della, della democrazia, così chiamato, dell'8 dicembre scorso, appunto non a caso, lancia un codice di condotta volontario non vincolante, ma scritto, sono queste tre condizioni, scritto non vincolante, Volontario, ehm, tendenzialmente, fra alcuni paesi, non tutti i paesi web ad intenderci, alcuni paesi, diciamo tendenzialmente così, like-minded, più, più, più, più, più affini, in qualche modo come gli americani, in cui non è caso proprio il settore della cyber sorveglianza ha il ruolo, eh, il settore appunto cyber nel senso lato, ha un ruolo appunto di spicco, come appunto settore e di una tale sensibilità da necessitare di una, uh, un approccio appunto condiviso tra paesi occidentali per avere appunto una... Um, darsi appunto in qualche modo diciamo delle regole comuni addirittura anche scambiarsi informazioni sulle, sulle esportazioni questa è una direzione di lavoro cioè, tracciata dagli americani ci aspettiamo che questa direzione di lavoro acquisti una maggiore concretezza uh, in vista della seconda edizione del vertice per la democrazia che uh, si aspetta, si attende verso, verso la fine dell'anno e quindi appunto che questo codice condotta inizia a prendere forma. Terza cosa ce l'abbiamo sotto gli occhi, ed è chiaramente la crisi ucraina. La crisi ucraina, ovvero l'aggressione russa e confronto dell'Ucraina, non a caso appunto i primissimi eh, beni ad essere stati messi sotto il controllo e di fatto sotto il divieto all'esportazione da parte della UE, e chiaramente anche da parte americana con cui si è agito di concerto, sono stati pochi settori, i beni relativi al duplice uso, e che hanno fornito in qualche modo non soltanto, sono stati eh, il primo target delle misure UN-Ecofuta Russia, ma in qualche modo il settore dei beni del duplice uso ha anche costituito, diciamo così, il di modello di lavoro, cioè le stesse restrizioni che sono state adottate nei confronti dell'esportazione di beni del duplice uso sono state poi estese anche ad altri beni, ad alto impatto tecnologico, dal particolare valore eh, industriale militare, ehm, di particolare rilievo per i proventi appunto russi, eccetera. Questi beni in qualche modo sono stati eh, incardinati, catalogati, sottoposti a delle restrizioni che dal punto di vista diciamo, del metodo seguito sono assolutamente proprio modellate sulle restrizioni previste per i beni a duplice uso. In soldoni, in pratica, eh, le nostre aziende, le, le aziende europee, si sono trovate eh, nell'interregno nell che c'è stato dalle prime sanzioni, del 26 febbraio fino al primo maggio. Questa finestra temporale per chiedere un'autorizzazione all'esportazione di, di beni a duplice uso e beni altri sottoposti a controllo. E dopo il primo maggio, di fatto, la filosofia, appunto, con la Russia, in soldoni è che tutto è vietato tranne delle categorie veramente residuali. Di clausole appunto eccezionali sulla base, non so, di un disastro ambientale, un disastro umanitario, insomma, motivazioni veramente appunto eccezionali. Tutto questo chiaramente per eh, così riassumere molto brevemente appunto una casistica che chiaramente è molto più sfaccettata, molto più complicata. Ecco, da questo punto di vista posso dire che il regolamento 821 c'è voluto un lunghissimo processo per adottarlo. Il risultato che noi caso abbiamo un testo che è molto coerente, molto compatto, di facile attuazione senza appunto la chiarezza, la stessa cosa non può essere detta dei, dei differenti pacchetti di sanzioni adottati nei confronti della Russia e della Bielorussia, che chiaramente hanno risentito inesorabilmente della fretta e della concitazione con cui sono stati appunto adottati. E tanto è vero che molto spesso hanno anche delle così, contraddizioni, eh, aporie, incongruenze, incoerenze, che di volta in volta appunto Uama è chiamata appunto a. Ehm, eh, eh, a chiarire. Eh, eh, mi rendo conto che da parte mia, insomma, in questa fase, anche appunto in questi limiti di tempi, quello che posso fare è appunto semplicemente appunto, fare una presentazione così un po' così generica, appunto, diciamo, sull'attività dell'ufficio, molestando magari rinviando ad altre occasioni appunto di incontro e discussione. Semplicemente appunto per dirvi cosa fa UAM. Chiaramente insomma, le istanze di autorizzazione che pervengono appunto a UAM, sui settori appunto settori. Eh, Relativo al bene benedupice uso e quando parliamo di cyber, di cyber soveglianza ci muoviamo di fatto nel campo del Bassenar anche se del regime Bassenar, anche se poi ormai il settore cyber sta um, sviluppando un, una, una, un profilo insomma, una, un rilievo insomma, di, di autonomo, come facciamo appunto c'è un'istanza di autorizzazione che ci viene presentata abbiamo 180 giorni di tempo per legge per appunto, processarla eh, è un'istanza appunto, le, le procedure sono catalogate, appunto, sono fisse, le imprese appunto lavorano con noi, sanno benissimo come ci si muove, e tutte queste istanze vengono lavorate appunto da noi, vengono sottoposte poi ad un comitato di coordinamento, un comitato consultivo di cui fanno parte varie altre amministrazioni, il loro parere per legge è vincolante, nel senso che noi dobbiamo sentire queste amministrazioni, ma non obbligatorio perché UAMA, l'autorità che delibera appunto su questo, e ci avvaliamo appunto anche di esperti esterni e, e tendenzialmente diciamo sempre noi non siamo una società di consulenza, però è chiaro che cerchiamo di avere un atteggiamento dialogante nei confronti appunto delle ditte, soprattutto su materie che ci rendiamo conto molto spesso essere intricate, appunto complesse e cui la prima cosa da fare molto spesso è capire se il bene in questione ha veramente bisogno di autorizzazione o no se appunto è un bene su cui l'autorità può o deve fare un'attività, esercitare un'attività di sorveglianza, o se invece appunto il bene in qualche modo diciamo non rientra nelle liste del regolamento UE. E su questo tra l'altro al momento l'Italia non ha adottato, a differenza di alcuni altri paesi UE, una lista autonoma di beni soggetti appunto a controllo. Due cose ancora che ci sarei appunto a dire, questo è per piacere appunto anche per stimolare appunto il dibattito. Uno... Il regolamento UE di fatto prevede delle clausole, diciamo, delle, delle norme sull'esportazione non soltanto dei materiali sensibili, ma anche dei beni sensibili. C'è tutto quello che è trasferimento non soltanto di tecnologia, ma chiaramente di conoscenza. Per questo, abbiamo fatto anche delle attività, diciamo, di incontri, di, di sensibilizzazione nei confronti delle università, degli enti di ricerca, facendo passare un messaggio che mi rendo conto è difficile passare: nessuno vuole tarpare o inibire la libertà della ricerca, ma semplicemente sensibilizzare gli enti ricerca che a volte appunto queste attività possono comportare lo scambio di ehm, così, eh, conoscenze appunto sensibili, che quindi è bene che gli enti ricerca facciano appunto un'analisi uh, appunto a casa. L'ultima cosa appunto volevo dirvi che eh, in materia appunto di eh, beni caratterizzati da alta tecnologia e da appunto una, così, una eh, componente appunto anche molto spesso informatica molto molto sviluppata, Proprio fra pochi giorni, a partire dal primo luglio, proprio oggi dovrebbe essere uscito sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso che lo formalizza: eh, la UOMA cambierà metodo di lavoro perché, appunto, tutte queste istanze di autorizzazione viaggeranno solo ed esclusivamente su web tramite il portale dedicato e-licensing, quindi la procedura appunto di autorizzazione informatica, un portale fornito dalla Commissione UEA, che per noi, appunto, è veramente il risultato di un lavoro condotto nell'arco degli ultimi cinque anni. E che crediamo e speriamo anche che eh, come dire, migliorerà, migliorerà ulteriormente, appunto, i rapporti diciamo così, di, di collaborazione e l'interazione, appunto, con le aziende. Io mi fermo qui. Mi scuso nuovamente se per miei progressi impegni e per questioni, appunto, così organizzative devo, appunto, eh, chiudere appunto, qui. Sono fiducioso che ci saranno altre occasioni. Grazie mille consigliere Orlando. Io passo immediatamente la parola all'Avvocato Padovan. Il consigliere parlava di piattaforma online che sarà lo strumento. Io le chiedo molto in sintesi qual è la posizione, l'approccio e il lavoro che il mondo dell'industria tecnologica adotterà e sta adottando in questo, in questo senso. No, io volevo cercare di riportare un po' il dibattito che è stato molto interessante anche a guardare gli strumenti che abbiamo in mano e come l'azienda guarda questi strumenti perché eh, abbiamo sentito il Parlamento europeo che ha fatto un certo percorso e poi spendiamo magari due parole su quello l'autorità che eh, ha volato in maniera molto forte a, a guardare gli aspetti eh, diciamo di democrazia e di tutela di diritti umani ma con quali strumenti lo fanno? Lo strumento è quello del regolamento che non ci sono altri strumenti e il regolamento, beh, quello che è il percorso, ci hanno messo eh, circa otto anni per arrivare a, a chiudere il percorso, perché? Perché c'è stata tensione tra il Parlamento, la Commissione e, eh, e il Consiglio, tensione soprattutto sull'allargamento dell'ambito del duplice uso, perché poi alla fine si è utilizzato lo strumento del regolamento sul duplice uso per portare degli ulteriori Elementi no per disciplinare la gestione di cose diverse con quella clausola, catch all perché noi quando parliamo di. Eh, se puoi andare veloce per favore, perché io poi purtroppo come sapete prendere un aereo, ancora una per favore. Eh, ecco ehm, il, il recast: noi parliamo di, di cyber surveillance, di cybersorveglianza, eh, e, e, ma non ne parliamo perché sono dei beni elencati come a duplice uso di per loro ne parliamo perché il, regol il recast ha creato una speciale categoria di beni a duplice uso non compresi negli elenchi di questo stiamo parlando L'articolo 5 del regolamento recast eh, dice che eh, parliamo di prodotti di sorveglianza informatica intanto parliamo di quelli che sono definiti nel regolamento no? e, eh, perché l'azienda e faccio una premessa e poi rapidamente aziende, tutte le aziende hanno bisogno di certezze. Eh, il, sono pronte a cooperare al massimo con lo sforzo di tutela di diritti umani, di diritto umanitario internazionale, che sono i due obiettivi dell'articolo 5, ma all'interno di un quadro di certezza, di chi decide che cosa e chi ci fa fare che cosa. Questo è il punto fondamentale dove c'è stato dibattito. Io ricordo la eh, proposta del 2016 nella quale parlavo al, al, al, al forum sul duplice uso dove a un certo punto c'era un obbligo per l'azienda di fare la due diligence e questa due diligence comportava la valutazione del comportamento violativo dei diritti umani del destinatario della fornitura viva Dio, ho detto ragazzi datemi un po' di certezze mettete in mano la gestione delle cose a chi la deve avere e queste certezze, io se leggo il regolamento insomma lo strumento il, il, il consigliere Orlando diceva che il regolamento recast è un bel regolamento, è un regolamento che comunque alla lettura di un giurista lascia qualche dubbio, perché se prendete la definizione del prodotto di sorveglianza informatica parla di prodotti a duplice uso che sono utilizzati per, eh, per la sorveglianza informatica, cioè per entrare nascostamente nella sfera della privacy. Ma se se usando la definizione di prodotti a duplice uso, che cosa sta usando? Una definizione che dice che sono i prodotti a duplice uso quelli che servono eh, sia per uso civile sia per uso militare per la proliferazione dell'arma nucleare, batteriologica o chimica e per il vettore missilistico. Non c'entra nulla. Stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi chi si è divertito a scrivere il regolamento l'avrà pure fatto nella sua ottica bene, ma nella mia ottica di giurista non l'ha fatto bene. Ma questo regolamento esce da un compromesso tra Parlamento che voleva portare dentro i diritti umani nel carro del, del duplice uso, cosa non facile. Perché non facile? C'era anche prima, era eh, l'articolo 4, l'articolo 8 del regolamento precedente, c'era il catch-all. Ma eh, perché non facile? Perché il duplice uso nasce da accordi internazionali e eh, regolativi alla, alla, alla regolamentazione della proliferazione delle armi batteriologiche, de, chimiche eh, e del vettore missilistico. Aggiungere il duplice uso significa aggiungere delle cose che sono di provenienza unilaterale, cioè unilateralmente l'Unione Europea o gli Stati membri decidono di regolare il commercio internazionale di taluni beni. E questo è una catch-all, è una decisione unilaterale. Da lì l'esigenza poi di estendere questa Decisione unilaterale ad una lista, ed è il percorso dell'articolo 5 che è interessantissimo l'articolo 5 Io non volerei, mi limiterei da giurista a leggere i testi di norma, i testi normativi che abbiamo. E nel primo problema ce l'ho di definitorio: il prodotto di sorvegliazione che è un prodotto duplice uso che serve a fare. No, è un prodotto che serve, lascia perdere il duplice. Il duplice non c'entra niente, abbiamo allargato la competenza di uso. Poi l'uso connesso alla repressione interna all'attuazione di gravi violazioni del diritto, eh, del diritto uh, eh, umano o del diritto umanitario internazionale e questo però, e lì c'è un tema interessante Nella, eh, è l'autorità nazionale che deve dire normalmente al, e mi aspettavo di sentire dall'autorità nazionale che ci dicesse quando l'hanno fatto, se hanno usato questa ketchup, perché non tutte le, le aziende non sono obbligate a andare a chiedere l'autorizzazione per esportare i beni i prodotti di sorveglianza informatica che non sono compresi negli elenchi ci vanno in tre momenti il primo nel momento in cui è l'autorità nazionale che gli ha detto che sono utilizzabili per la violazione dei diritti umani e diritto umanitario internazionale e sarebbe stato interessante sapere se l'abbiamo fatto due quando nell'esercizio della loro debita diligenza per la quale prima nel, nel testo del 2016 c'era l'obbligo. C'è anche oggi l'obbligo? Non lo so. Io credo che ci sia un onere, più che un obbligo, parlando da giurista, eh, di fare la debita diligenza sull'utilizzo del bene, eh, comunque a conoscenza o a il sospetto. È interessante il tema del sospetto, sempre per un giurista, perché del sospetto si parla nel nostro diritto mai. Nel nostro diritto o hai conoscenza o hai certezza, no, è un sospetto. Che cos'è? C'è una sola normativa nel nostro sistema di diritto nel quale si parla di sospetto, ed è l'antiriciclaggio. Nel mondo dell'antiriciclaggio si parla solo di sospetto. È in quel mondo che io, operatore di antiriciclaggio, ho un sospetto e lo segnalo all'autorità. Bene, e quindi è interessante anche questo. Quindi l'azienda fa una debita diligenza, lì c'è il tema dei programmi interni di conformità, degli strumenti, eccetera, in base a quella debita diligenza sul bene, sul destino, sul paese di questo bene, può, se ritiene che siano violativi, l'utilizzo è potenzialmente violativo, dirlo all'autorità la quale a sua volta deciderà se sottoporre quel bene ad autorizzazione, perché quel bene è di libera pratica, fino a che l'autorità non lo blocca è di libera pratica cerchiamo di pensare, entriamo nell'occhio e sto parlando di una catch-all, quindi di beni che non sono ristretti, che diventano ristretti, perché sono considerati ristretti dall'autorità a seguito di una sua valutazione di violazione dei diritti umani potenziale o di una valutazione da parte dell'azienda di una certezza e a conoscenza o di un sospetto a un sospetto. In quel caso l'autorità può, non deve, sottoporre ad autorizzazione, quindi restringerli. Ma a che momento nella storia della vendita del bene lo deve fare? Anche questo non è chiaro, perché il, il regolamento dice che propone di esportare, che chi mai in italiano ha detto che propone di esportare? Il traduttore andrebbe impiccato, perché eh, evidentemente non, non è che propone di esportare, che probabilmente volevano dire che si propone di esportare, che ha intenzione di esportare, che ha un contratto, che ha una richiesta per un'esportazione, però e quindi noi non sappiamo nemmeno a che momento la dobbiamo fare. Prima di fare il contratto, quando ci viene fatta una richiesta di fornitura, dopo aver fatto il contratto, prima dell'esportazione, non è chiaro. Poi, eh, questo che cosa porta? L'articolo 5, che è fondamentale in questa materia, porta alla creazione di una lista eh, di europea, perché il blocco europeo il blocco di uno Stato viene comunicato agli altri, i quali hanno 30 giorni di tempo per, per ragionarci su. E poi se tutti insieme dicono alla Commissione che quel bene con quel destino è un bene ristretto da restringere perché è violativo dei diritti umani, dei diritti umanitario internazionale, quel bene entra nella lista unionale, unionale non nella lista multinazionale da cui nasce il dubbice. E quindi lì è quell'obiettivo molto importante che il Parlamento europeo ha voluto cioè che l'Unione, che la politica commerciale dell'Unione contenga anche un elemento valoriale di diritto. umano. Questo è importantissimo, è importante, ma vuol dire però che l'attività la, delle imprese unionali nel commercio internazionale avrà una, come posso dire, un handicap, non voglio usare la parola handicap, una, una, una, una, una cosa da guardare più degli altri, perché mentre il duplice uso si applica in tutto il mondo a tutti gli operatori, che hanno firmato gli accordi internazionali di, co di, co di cooperazione su queste cose, queste materie di catch-all si applicano solo agli unionali e questa lista che, avremo, che, che faremo sarà una lista solo unionale, molto importante. E lì c'è lo sforzo dell'Unione che il regolamento prevede di allargare questo regime di controllo. Stiamo aspettando gli orientamenti che ci servono per fare le analisi di debita diligenza eh, che dovrebbero emettere in base all'articolo 26 paragrafo 1 non l'hanno ancora fatto ma lo ha fatto il BAFA i tedeschi sono guida in questa materia il relatore era tedesco eh, al Parlamento europeo era un verde tedesco ehm, persona tra l'altro ottima eccezionale devo dire e il eh, BAFA ha fatto delle eh, de, de, e, e riassumo brevissimamente vuol scappare a prendere un aereo ma ehm, e hanno distinto tre fasi nello screening. La fase del bene, chiediti se il bene, se il prodotto di sorveglianza informatica è oggettivamente, tecnicamente in grado di essere utilizzato relativamente a un uso finale sensibile, se lo è, devi portare la questione all'attenzione di chi fa controllo delle esportazioni nella tua azienda. E ehm, se il destino, il paese destinatario è un paese violativo dei diritti umani, e quindi dove c'è un rischio di diversione violativa dei diritti umani. E se l'end user è un ente pubblico o un ente privato che viola, o che è noto per violare i diritti umani, per esempio, eh, viene acquistato, faccio un esempio per, per capire di cosa stiamo parlando: di quelle società di investigazione di dubbia fama che utilizzano questi strumenti per accedere illegalmente ai, ai diritti. È stato parlato, si è parlato di Pegasus, ma si è parlato di altri strumenti che esistono. E molti dei quali utilizzati anche di un paese eh, medio orientale non arabo che ho sentito menzionare eh, eh, che si affaccia sul Mediterraneo Israele eh, eh, che eh, dove appunto eh, queste attività sono eh, effettuate e relativamente alle quali dobbiamo effettivamente eh, porci una domanda quindi questo è il, il contesto quindi il contesto normativo si basa su L'articolo 5 del regolamento RICAST, eh, ed è una norma di catch-all, quindi non i beni di prodotto di sorveglianza economica, sono sempre ristretti, sono ristretti quando lo dice l'autorità. L'azienda si deve preoccupare di fare un percorso di screening, BAFA ci dice come fare, credo che ci possiamo... Uh, ispirare a questo e dopodiché nascerà eventualmente un blocco e una richiesta di autorizzazione ma l'azienda ancora oggi non ha avuto delle indicazioni chiare da parte dell'autorità europea che deve fare in base all'articolo 26 e dell'autorità nazionale eh, su come comportarsi e a che momento farlo. Devo dire però che la collaborazione è strettissima tra le aziende attive in questo settore e l'autorità. Pur non essendoci delle prese di posizione ufficiali, come sto dicendo, c'è in realtà un dialogo. Per cui io mi sento abbastanza sereno che ehm, l'Italia non si troverà. Eh, eh, diciamo, gli operatori italiani in questo settore non credo che si troveranno eh, mai indicati come coloro che hanno fornito soggetti o regimi eh, violativi. Però. Era mio, mio dovere dire come l'articolo 5 meriti ancora un po' una messa a terra eh, seria eh, della normativa. E qui devo fermi, fermarmi. Purtroppo occorre prendere un aereo. Vi ringrazio comunque per l'attenzione. Grazie mille, avvocato Padovano. È stato davvero di una sintesi incomiabile e so che comunque ci lascia in ottime mani grazie al suo collega, l'avvocato Cusimano Quindi grazie ancora per la sua spiegazione. Avvocato Cusimano, a lei resta l'onere, diciamo così, di aiutarci <ride> a chiudere un pochino quelle che sono state le premesse fatte prima eh, dal consigliere Orlando che ci ha un pochino illustrato quello che è il contesto generale in cui eh, le autorità eh, in questo caso italiane operano per l'applicazione del regolamento e poi l'intervento dell'avvocato Padovan che invece ci ha spiegato molto bene quelli che sono, diciamo così, alcuni dei punti critici rispetto al, al regolamento e legati anche all'assenza, diciamo così, di linee guida applicative che si auspicano, arriveranno, arriveranno breve. Cioè. Ora, Io però farei un passo eh, indietro, nel senso che... Mh, e partirei da due domande, diciamo così, una sua opinione professionale riguardo a un punto sottolineato dal consigliere Orlando, ovvero la volontà del regolamento di uniformare quello che è eh, l'approccio di tutti gli stati membri eh, rispetto al tema dell'export di, di queste tecnologie. Ora, per quello che mi è dato sapere... Il regolamento lascia comunque anche ampio margine discrezionale ai singoli stati membri in tema di valutazione di se, quando e come richiedere autorizzazioni specifiche, se, come e quando richiedere autorizzazioni generali e quindi come si concilia, diciamo, da, dal suo punto di vista di giurista l'obiettivo di armonizzare il contesto europeo con un tale ampio margine di discrezionalità lasciato agli stati membri allora, è una domanda che forse fare no, no, no, al consigliere dicendo sì, come sì, gli state sì. Allora guardi, mentre ho sentito quelle parole sono rimasto perplesso anch'io devo dire, da, da studioso del diritto ma anche da proprio persona che semplicemente si è interfacciata tanto insieme all'avvocato alle imprese negli ultimi anno, in particolare io personalmente ho partecipato all'ultimo export control forum che si è tenuto a dicembre a Bruxelles eh, in Commissione Europea dove c'eravamo noi rappresentanti del mondo della consulenza, tanti rappresentanti del mondo delle imprese e ovviamente eh, rappresentanti delle istituzioni europee, quindi eh, chi aveva scritto e fatto il regolamento e forse la preoccupazione più grande che è emersa eh, da questo regolamento è in realtà la legittimità, la legittimazione che dà questo regolamento agli Stati membri di adottare liste di controllo nazionale. Cioè questo regolamento all'articolo 9 dice che per motivi di pubblica sicurezza ogni Stato membro può adottarsi, adottare proprie liste di controllo di prodotti e questo ha, gettato, ha creato un, un panico totale perché appunto anzi è sembrato qualcosa che va proprio contro l'uniformare... Eh, la, la, la regolamentazione dei, dei prodotti a duplice uso perché eh, si immagini che cioè arriveremo ad essere in un mondo dove se io voglio in un'Europa dove se io voglio esportare dalla Germania o voglio esportare dall'Italia o dal Portogallo non basterà più tenere conto del testo del regolamento 2021 821 ma dovrò pure stare attento a tutti i testi legislativi e le liste di controllo che possono essere state eventualmente adottate dagli altri Stati membri. Forse il consigliere Orlando era così ottimista, ma anche per il fatto che l'autorità italiana non ha mai espresso, e anzi anche recentemente a gennaio, in delle risposte che sono state pubblicate a seguito di un evento da Sonime, ha proprio espresso il suo disinteresse a creare le legislazione ultronea, quella che già c'è a creare liste nazionali di controllo. Quindi l'Italia si è un po' tirata fuori da questa cosa. Ok, però sappiamo che ci sono stati che l'hanno fatto, mi sembra la Germania, la Francia. Adesso non vorrei dirvi cavolate, abbiamo scritto anche un articolo su questo, dove citavamo qualche stato membro, ma pochi l'hanno iniziato a fare. Hanno iniziato ad adottare delle liste di controllo nazionale. Quindi non è che l'attitudine italiana è, è un'attitudine molto, insomma, è, è la stessa attitudine di altri stati membri. Quindi, no, l'impressione che ho io è che si voglia e che ci siano dei passaggi del regolamento che sono più delle dichiarazioni di intenti, che di solito si trovano magari negli statement del Consiglio, soprattutto quando si parla di diritti umani, di questa tutela, che se si legge, e qua perché l'avvocato padovano ha avuto poco tempo, però io so come si era preparato questo evento, se ci si legge la proposta del regolamento ReCast, che era stata pubblicata dalla Commissione nel 2016, si vede che una volta il tiro era ancora più elevato, cioè nella prima proposta era previsto questo dovere di dirigenza previsto oggi per i prodotti di sorveglianza informatica, era previsto in generale nell'articolo 4 come una delle tante clausole di catch all che potevano applicarsi per tutti i prodotti non elencati nell'allegato 1. cioè All'inizio era previsto per tutti i prodotti in qualsiasi situazione che se, esercitando la propria dovuta dirigenza, l'esportatore veniva a conoscenza che i prodotti potevano essere utilizzati per un uso connesso alla repressione di gravi violazioni di diritti umani um o diritto umanitario, doveva informare l'autorità. Poi si è voluto un attimo contenere questo disposto che aveva una portata esplosiva e limitarlo ai soli prodotti di sorveglianza informatica che sono più particolari e dove forse chi, chi commercializza questi prodotti ha un po' più contezza anche di chi è davanti, a chi li sta vendendo e per quali utilizzi li sta vendendo però cioè, devo dire che c'è molta confusione, stavo sentendo poi prima anche il passaggio dell'avvocato Padovan che, che per me è tuttora di stimolo ehm, sulla definizione di prodotti di sorveglianza informatica ed effettivamente sulla stessa definizione non è molto chiaro eh, che cosa vogliono intendere perché ad esempio la, la definizione parla, dice che sono prodotti di sorveglianza informatica Prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire quella cosa lì, la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione e la raccolta. Neanche tecnicamente capaci di, ma proprio appositamente progettati per fare quel tipo di attività, che restringe un po' la portata, no? Chiaramente, io lo vedo, faccio analisi oggettive tutti i giorni, e c'è una grande differenza quando il regolamento utilizza il termine. Utilizzabile per un fine o appositamente progettato per un fine. Appositamente progettato per un fine vuol dire che io ho ideato quel prodotto con in testa il fatto che quel prodotto venisse utilizzato per quegli scopi. Non che io l'ho ideato per altri scopi e poi tecnicamente può essere utilizzato per altro. Quindi... Ci sono molti punti interrogativi, quello che a mio avviso manca in Italia purtroppo invece è proprio un atteggiamento consuleziale delle, delle autorità che c'è in altri stati, esempio Germania. Cioè in Germania c'è la possibilità di ottenere un interpello, di andare davanti all'autorità e dire cara autorità io ho questo dubbio interpretativo, devo esportare questo prodotto, non so che fare. Dimmi che cosa devo fare e l'autorità ti risponde, ti dà una risposta vincolante. In Italia l'autorità ti risponde, noi non siamo uno studio di consulenza, arrangiati. Di fatto, ecco, di fatto questa è una cosa che questo... lascia molto mh, nelle mani del privato, scusa, termino un attimo certo. in due parole, però lascia nelle mani del privato un'autonomia decisionale che lo espone a dei rischi di natura penale, cioè fossero i rischi pochi, allora io posso capire, ci può pure stare. Però essendo che il rischio, parliamo di dai due ai sei anni di reclusione, multe fino a 250.000 euro, sono sanzioni abbastanza pesanti quelli previste per questo tipo di restrizioni. Mi domando se sia corretto non prevedere istituti di interpello, che il regolamento dà la possibilità di prevedere, perché il regolamento parla della famosa licenza zero, che è un istituto che potrebbe essere implementato dagli stati membri e eh, dove appunto le autorità rilasciano questa licenza zero, cioè questa licenza liberamente esportare un prodotto. E l'autorità italiana ha dichiarato pubblicamente nell'evento che citavo prima, noi non abbiamo alcuna intenzione di adottare questo istituto. Certo, perché mi ricollego a quanto stava raccontando. L'impressione è che ci siano diciamo due livelli di cooperazione eh tra le istituzioni europee e le istituzioni nazionali, che accantoniamo per un momento, ma ora entriamo proprio in quello che lei, di cui lei parlava, cioè la cooperazione tra l'ente statuale e eh, l'ente privato. Mi sembra che eh, ci sia all'interno del regolamento una sorta di gioco di rimpallo tra i due nello stabilire da un lato le caratteristiche tipiche del prodotto e dall'altro la destinazione d'uso e i potenziali rischi implicati perché all'azienda è chiesto di fare valutazioni, ad esempio di carattere anche geopolitico cioè il tale cliente, il tale paese potrebbe in qualche modo malutilizzare o abusare delle, del prodotto che io sto vendendo dall'altro eh, alle autorità è chiesta una conoscenza tecnica del prodotto che forse solo il produttore o l'esportatore ha nella sua interezza. Quindi il tutto è deputato, diciamo così, a un, un meccanismo di reciproca consultazione, che però non è chiaro come sia strutturato, perché lei parlava appunto di un servizio di consulenza, diciamo così, all'azienda da parte dell'autorità pubblica, che è, eh, quantomeno in Italia manca, in, Euro in, in Germania faceva l'esempio, è un pochino più eh, affinato e puntuale, se non ricordo male, in un certo passaggio il consigliere Orlando in realtà auspicava che le, le, o prometteva in un certo senso che le istituzioni italiane si prestassero per questo servizio di consulenza nei confronti dell'azienda. Però è l'azienda che conosce in toto le potenzialità del prodotto, i suoi possibili molteplici usi e quindi fornire al, al, sì, all'istituzione sì. pubblica una, così, una panoramica trasparente e completa. Del, della sua possibile destinazione destinazione d'uso quindi di fatto qui si sta parlando di un concetto oltre che è quello di una responsabilità che va oltre da parte dell'attore privato che va oltre la transazione e la possibile, i possibili n usi dell'utente finale e si dice all'azienda tu hai una certa responsabilità in merito all'interezza del tuo prodotto a tutti i suoi potenziali usi e quindi ti devi in un certo senso fare carico di questa fetta di responsabilità Sì, sì, sì, è sì. un ragionamento sbagliato? no, non è un ragionamento sbagliato è un ragionamento allora è, è sempre giusto pretendere della de... un dovere di diligenza dai privati imporre l'adozione di procedure come è stato fatto nel mondo 231 anche per gli altri reati no? quindi anche per le condotte di quando si pongono in essere queste attività di import-export attività comunque che espongono eh, l'Unione Europea, la collettività in generale in, a pericolo perché comunque appunto sono misure tese poi a proteggere la, la collettività dalla proliferazione di armamenti, da utilizzi non consoni ai principi eh, unionali rispetto dei diritti umani. Eh, questo dovere di diligenza, secondo me, a mio avviso, andrebbe comunque accompagnato a una possibilità di eh, richiedere interpello, come è fatto da altri Stati membri, ma come è fatto in Italia e in altri contesti, cioè Sempre nel contesto delle operazioni di import-export, nel mondo doganale, del diritto doganale, il codice doganale dell'Unione prevede la possibilità di richiedere interpelli all'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Dogane in Italia rilascia gli interpelli perché glielo dice un regolamento unionale, quindi abbiamo la possibilità di chiedere all'autorità doganale il codice di classificazione eh, da utilizzare, l'origine da attribuire a un prodotto quando abbiamo dubbi. È chiaro che... Lì c'è una struttura che manca qui, no? quindi qui manca proprio una struttura che preveda come deve essere strutturato questo interpello. Nel mondo doganale si prevede che comunque sia l'operatore economico a dare la pappa pronta all'autorità, cioè l'operatore economico non può presentarsi davanti all'autorità e dire «non ho idea di che codice doganale applicare al mio prodotto, me lo dici tu, l'operatore economico deve andare con una nota motivata, a spiegare e proporre un codice doganale all'autorità» che poi lo convalida oppure non lo convalida e ne attribuisce uno. Anche qui l'operatore economico dovrebbe comunque presentarsi davanti all'autorità con un'attività di due diligence effettuata e dire io ho fatto la mia ricerca, ho fatto le mie valutazioni, sono arrivato a, questo, a questa conclusione. Semplicemente la possibilità di chiedere una conferma ufficiale per non assumersi completamente il rischio. Ma questo perché, eh, e magari qua mi collego al discorso Russia-Ucraina, perché è ancora più accentuata questa cosa lì perché le normative non, sono, non danno certezza cioè adesso con le nuove misure restrittive che hanno adottato verso Russia e Bielorussia sono misure restrittive che sono state scritte in pochissimo tempo spesso e, state pub e pubblicate ed entrate in vigore il giorno dopo hanno lasciato delle voragini in termini interpretativi che vi giuro noi che le vediamo tutti i giorni ci sono cose che proprio siamo veramente in difficoltà a dire all'azienda guarda la puoi interpretare così e un'altra persona la può interpretare così eh, ti devi un attimo collare il rischio di cosa vuoi fare perché non c'è la commissione non si è ancora pronunciata le autorità nazionali se le interpelli ti dicono dobbiamo aspettare di sapere cosa ne pensa la commissione e la commissione non si è ancora pronunciata, cioè loro rimbalzano la commissione, la commissione non si pronuncia. In certi passaggi la commissione rimbalza l'autorità nazionale, ad esempio nel mondo delle misure restrittive soggettive, eh, quando ci sono i fenomeni di shadow listing della persona designata nella blacklist che magari controlla una società che non è designata, io ho a che fare con la società. Non c'è un criterio per determinare quando quella società è controllata da quell'individuo. Ti, ti, ti dice la commissione che devi fare una valutazione caso per caso e poi deve essere la tua autorità nazionale a dirti cosa fare e... De facto l'autorità nazionale da noi non... fa il contrario, rimanda alla commissione. Io non lo so, penso che comunque abbi abbiate veramente visto i due poli nelle due presentazioni, cioè avete visto l'ottimismo dell'autorità de de relativamente al proprio operato e invece il pessimismo nell'esposizione di chi rappresenta il mondo privato. Cioè si è visto abbastanza bene, io l'ho notato da terzo come voi, mi è sembrato di vedere abbastanza bene, L'entusiasmo e il disentusiasmo eh, di una presentazione dell'altra, cioè da una parte entusiasmo, tutto bene, tutto perfetto, tutto è, eh, dall'altra invece, tutto un no, io certi ecco, passaggi aggiungo... li ho percepiti anche all'export control forum, cioè se è stata proprio le... i due punti chiave che sono stati discussi, sono stati quello che diceva lei dell'autonomia degli stati membri a regolamentarsi da so... a fare regolamentazioni aggiuntive. Questa è stata criticata tantissimo. E l'articolo 5 sui, sui prodotti di sorveglianza informatica hanno detto cosa vuol dire dovere di dirigenza, cosa devo fare, e hanno detto che pubblicheremo linee guida. A, di, mi dicevano a settembre 2022, però era pre-conflitto, è da vedere adesso col conflitto se mantengono questa scadenza. certo, Vorrei aggiungere un'altra nota di pessimismo a questo punto, perché finora abbiamo parlato, diciamo così, delle, delle dinamiche e del dialogo a livello interistituzionale europeo-italiano e. e, e con il mondo dell'impresa privata. Ci manca il tassello che poi è il vero tema del webinar, cioè la supervisione collettiva pubblica. L'unico parte del regolamento che di fatto apre le porte a una supervisione collettiva è la pubblicazione di un report annuale a cui le istituzioni europee si impegnano, che dovrebbe riportare tutte, diciamo così, o buona parte delle transazioni dell'export avvenuto. Questa, questo report dovrebbe essere diciamo così, alimentato dagli Stati membri che comunicano alle istituzioni europee eh, tutti i dati relativi agli export nazionali e qui si spalancano altre voragini, eh, nel senso che eh, da un lato agli Stati membri viene accordato il diritto di non comunicare tutti i dati, cioè ci sono tutta una serie di motivazioni ritenute legittime che vanno di nuovo sicurezza nazionale, tutela del sujetto industriale. Per cui allo Stato membro è accordato la possibilità di non trasmettere una parte dei dati e non c'è criterio trasparente su quali dati verranno trasmessi e quali no. Quindi di fatto già il report nascerà un po' monco. Dopodiché c'è anche l'onere del fatto che siccome molto del lavoro è messo sulle spalle dell'impresa e l'impresa ha un interesse economico da tutelare, quindi l'impresa ha tutto l'interesse ad, ad ottenere l'autorizzazione la, all'esportazione oppure a far sì che il prodotto non venga non divenga oggetto di autorizzazione e quindi da questo punto di vista quei dati che gli stati membri raccoglieranno dal settore privato tramite la contrattazione tramite tutto ciò, il processo che, che abbiamo, di cui abbiamo parlato finora di fatto sarà ulteriormente limitato dal fatto che le aziende private non solo non sono tenute ma non hanno un interesse Forte da controbilanciare al proprio interesse economico tale per cui sono incentivate a comunicare e diventare più trasparenti nella loro attività economica sì. questo diciamo così è ciò che mi preoccupa di più dal punto di vista di questo regolamento però secondo lei come le aziende si approcciano a questo tema a questa richiesta perché di fatto c'è il buono proposito c'è nel regolamento europeo di avere maggiore trasparenza rispetto a quello che come Unione Europea produciamo ed esportiamo. Guarda, le, dico, le dico la verità, io, poi sarà perché a noi ci arrivano effettivamente richieste di operatori economici che vogliono mettersi in compliance, cioè io ho la percezione in Italia di tutte queste, cioè sicuramente ci sono le aziende che vogliono fare le furbette, no? che vogliono nascondere e insabbiare, ci sono casi anche. Però la percezione italiano. che ho, sì, la, per, però la percezione che ho è che comunque la stragrande maggioranza invece è più interessata alla trasparenza, cioè non vuole avere fastidi, non vuole avere rischi di contestazioni tra un anno, due anni, tre anni, quindi è, è, è più interessata a voler mettersi in regola. Cioè la percezione che ho io è, è questa. Poi è vero che nel, nel nostro cost, eh, questo riguarda tutti gli aspetti del diritto e delle relazioni con l'autorità, cioè negli anni si vuole con vari strumenti premiali, cioè prevedere che magari ottieni determinate certificazioni di affidabilità, pensiamo alla EO in ambito doganale o ad altro, si vuole cercare di mutare il rapporto da poliziotto ladro a invece quasi amici, cioè si vuole proprio cercare di mutare il rapporto tra autorità e privati, no? prima era l'autorità che investiga e va a ricercare il privato cattivo che, che nasconde le cose, ora si cerca di dire aprimi le porte della tua azienda e io ti prometto un rapporto di... Eh, ti prometto delle, facilità, delle semplificazioni, ti prometto un rapporto di collaborazione. Non, questa, non ci sono questi istituti anche qui nel mondo del dual user, e dell'export control, un po' perché sono interessi diffi difficili da spiegare al cittadino forse, so, o forse è difficile eh, far... Però ci provi da... a spiegarceli. Questi interessi eh? difficili da spiegare al cittadino. No, che sono interessi geopolitici, no? Sono in realtà interessi che dovrebbero interessare tantissimo l'operatore economico eh, privato, no? Cioè anche le misure restrittive che sono state adottate nei confronti della Russia, in prima battuta. Poi si è stesa una grande moltitudine di beni, però in prima battuta si sta cercando di impoverire eh, un'industria per... Sì, è vero per creare un malcontento locale, ma anche per impoverirla da un punto di vista poi militare, no? quindi di, di fargli venire in meno il sostentamento di quei prodotti, di quei beni che possono in qualche modo alimentare eh, un'industria militare che porta poi all'utilizzo di quei prodotti militari per fare una guerra in un paese europeo. E si fa molta difficoltà, secondo me, eh, a fare empatizzare i cittadini unionali, le imprese unionali con questi interessi, cioè l'impressione che un po' mi ha spaventato quando è iniziata la guerra, che la volontà di tutte le imprese in primo luogo era quella, oddio, devo co come continuare, come continuare, come continuare a mandare i prodotti in Russia. Poi lo vogliono far tutti senza infrangere la legge perché hanno paura delle sanzioni, perché in Italia ci sono sanzioni di natura penale, non in tutti gli stati membri ci sono sanzioni di natura penale, in Italia sono così, però l'interesse è quello di non voler accettare la situazione, non voler accettare che il tuo prodotto lì non ci può andare, perché poi ti fanno domande del tipo vabbè ma allora devo chiedere un'autorizzazione? No, <ride> c'è proprio un divieto adesso, non ci può andare. Mm. E questo è un po' quello che porta forse al capitalismo, cioè il, il pensare. Quello che porta la corsa al profitto, no? Che ognuno pensa un po' al proprio giardino. Sto facendo delle considerazioni politiche. Non so se sono attinenti a questo. Ehm... Io credo siano attinenti. Okay. Perché il regolamento ha comunque un'ispirazione anche politica. Nel ok, poter... que quello che noto io è che c'è un po' un, un discorso di, di, di pensare al proprio orticello, che poi non è per forza, io, perché penso agli, a me, ai miei dipendenti, alla mia fabbrica, che devo comunque pagarli, devo portare avanti. E si perde di vista poi l'interesse collettivo, che è invece quello di unirsi politicamente contro un nemico comune. Mm, questo l'ho visto proprio da subito e mi ha un po' impressionato inizialmente, però non posso dire di non capirlo, cioè, lo capisco purtroppo, cioè purtroppo lo capisco ma alla fine lo stiamo vedendo, cioè la guerra in Ucraina ci ha colpito da vicino perché era una cosa più vicina del solito, però non è che è tanto diversa da, da quello che è successo in Siria per dieci anni o è su che è successo in altri stati che erano molto più lontani, sen li sentivamo molto meno vicini a noi e ci siamo tutti scandalizzati un po' di meno, non tutti tutti dico, poi c'è chi, chi ha sempre dato importanza a queste tematiche, però ha avuto un sacco di meno eco-mediatico. E oggi l'eco mediatico si sta piano piano affievolendo con l'arrivo dell'estate, si inizia a parlare di altre tematiche, la gente inizia a, a dimenticare e quindi inizia a pensare, a vedere queste misure restrittive come qualcosa di cattivo che gli impone l'Europa, che gli impone il suo paese, senza ricordarsi di qual è la finalità. Che possono essere discutibili i, i modi, però qual è l'alternativa? Cioè l'alternativa per contrastare la, un'invasione di un altro Stato da parte di una potenza. Okay? Quali sono? Io onestamente ne vedo solo due. O conflitto armato, però che nessuno vuole, quindi rispondere a un conflitto armato col conflitto armato, oppure non fare niente. La, le misure restrittive di carattere commerciale, finanziario, sono una via di mezzo che si è trovata in questi ultimi 50 anni, 40 anni, per cercare di evitare il conflitto armato, ma comunque di non dare l'impressione di quelli che non fanno niente, che non rispondono politicamente a un'aggressione simile. Poi eh, sono veramente tematiche difficili da, da, da, da, da, da giudicare e ci sono tante cose che non sappiamo, quindi... Certo, di fatto comunque sappiamo che questo regolamento di cui come Unione Europea ci siamo dotati non affronta o non è in grado di affrontare il momento di crisi perché per il momento di crisi si deve ricorrere poi tutta una serie di provvedimenti ad hoc. Ah vabbè, certo, questo è un provvedimento generale, no? Cioè il regolamento duplice uso è un regolamento generale che si applica non in momenti di crisi. Cioè io il regolamento duplice uso lo applico in linea generale perché perché voglio evitare la, che, la proliferazione de, di armamenti, la proliferazione di prodotti, non di, di prodotti che possono eh, aumentare le capacità armamentarie di organizzazioni terroristiche o paesi a me ostili, politicamente ostili all'Unione Europea e al cosiddetto blocco occidentale, ma in linea generale poi quando ci sono delle situazioni di emergenza vado a prevedere dei provvedimenti aggiuntivi targettizzati su quell'obiettivo che voglio rincorrere. E in in questo, questo senso mi stava dicendo che questi provvedimenti emergenziali adottati nella situazione del conflitto russo-ucraino non stanno avendo un'efficacia tale per cui riusciamo a effettivamente implementarli o è solo una questione no. di sono confusi e quindi il mondo privato non sa come approcciarsi? Sono confusi dei passaggi e quindi il mondo privato... No, no, no non sto dicendo, sono, sono molto invasivi come provvedimenti restrittivi, sono molto forti come misure restrittive. Ci sono certi passaggi del regolamento che per come è scritto, molto probabilmente perché sono passaggi scritti un po' di fretta, tradotti dall'inglese all'italiano, un po' così... Non, si, non se ne riesce a capire la portata applicativa, cioè ci sono dei passaggi in cui si può interpretare la misura con blocchiamo tutto e dei passaggi in cui si può dire no aspetta ma se la interpreto restrittivamente questo lo posso fare, questo non lo posso fare. C ci sono un po' due modi di interpretare i, regol i regolamenti in maniera restrittiva e in maniera estensiva. Okay? E in questo momento viviamo un momento in cui dal lato privato si cerca di interpretarlo restrittivamente perché ovviamente si vuole continuare la, a commerciare e anche perché, e qua faccio una considerazione giuridica, parliamo di eccezioni cioè di, di, di, di misure che devono essere un'eccezione e non una regola generale. Le eccezioni in quanto tale vanno interpretate in maniera restrittiva. Se poi tutelate da un impianto sanzionatorio di tipo penale, esiste il principio del favorei, esiste il principio di legalità, quindi la legge penale deve essere eh, identificata precisamente nella sua condotta. Io devo sapere la mia condotta, quale mia condotta comporta un reato. Se non me lo descrivi puntualmente vado in confusione. Dal lato però non vediamo questo atteggiamento da parte di tutte le autorità e, e da cose che abbiamo sentito, letto invece vediamo l'autorità adottare un'interpretazione molto estensiva. Perché il messaggio generale è fermare il più possibile. Politico, sì, sì, sì. Esatto. però si rischia di perdere un po' la legalità, no? Le, un po' certo. il principio di legalità e di certezza del diritto, che comunque in uno Stato democratico deve sempre e comunque vincere su tutto, cioè in uno Stato democratico il principio di certezza del diritto è uno dei principi cardine che ci garantisce che il nostro sistema non crolli. Quindi questa è la considerazione che faccio, cioè bisognerebbe avere un po' più di certezza. Per le misure restrittive in corso sicuramente tanta più certezza. Sul regolamento dual use, sì, mi sembrava più certo il precedente, proprio perché aveva meno questi passaggi sulla catch-all dove lasciava appunto, istituzionalizza questo dovere del privato a prendere una decisione che prima non era così istituzionalizzato. Tramite il concetto di sospetto di cui parlava l'avvocato sì, in precedenza, che sì. è molto strano. Di fatto si tratta con questo regolamento di un tentativo di integrare, diciamo così, considerazioni legate al diritto umanitario all'interno di un mondo che fino ad ora aveva dimostrato, diciamo, poca sensibilità, anche a prova del fatto, cioè di questa affermazione. I numerosi scandali che abbiamo vissuto, la mia collega eh, Rossella ha parlato estensivamente di Pegasus, ma anche per quanto riguarda la realtà economica italiana, ad esempio possiamo citare da Hacking Team, eh, qualche anno fa, eh, fino alle ultime certo. investigazioni legate a Cypher Gate, altra azienda italiana. Insomma, quello che si cerca di fare è un'iniezione di sensibilità e responsabilità all'interno di questo mondo industriale, sul tema del, del rispetto dei diritti umani però guardi che a me quello che un po' mi fa arrabbiare è che sembra quasi che queste misure vogliano appunto sensibilizzare i privati però l'insensibilità dei privati nasce anche da delle ipocrisie che sono state istituzionalizzate negli anni cioè, non è che concederci a tutti di spostare i nostri stabilimenti produttivi in Cina e far lavorare per avere un minor costo eh, i minori di anni 16 a determinate condizioni lavorative non sia violazione dei diritti umani, non sia sfruttamento. E queste cose qua sono state legittimate e incentivate da delle politiche, la via della seta, eccetera, che ci sono state negli anni. Eh, prima si è citato Israele, cioè Israele. Continua a essere un paese appoggiato dagli Stati Uniti, cioè un paese non nemico in generale no? delle democrazie occidentali a livello istituzionalizzato, quindi poi ci si sconvolge se la società privata vende a Israele, al governo israeliano, un determinato prodotto e quel prodotto viene utilizzato in un certo senso. Si dà sempre in tutto, come nel cambiamento climatico, come si, si dà sempre la palla al privato e si dice tu, sei, tu cittadino sei insensibile, tu cittadino sei così, tu cittadino... La, la sensibilità dovrebbe essere dimostrata anche dalle istituzioni che oltre agli statement di cui l'Unione Europea si riempie sempre, bisognerebbero proprio attuare delle politiche effettive che tutelino no? la, la famosa eh, globalizzazione etica, cioè la, la globalizzazione deve essere un attimo rivista e forse deve essere... Eh, rivista in senso etico di proteggere veramente i diritti umani a livello globale e non di proteggere i diritti umani in casa nostra e, e sfruttare la carenza di legislazioni che proteggono i diritti umani negli altri paesi. Questo è il centro della nostra tematica e lo vedete anche appunto da questi regolamenti. Ed è chiarissimo così, e direi che siamo arrivati a conclusione di questo seminario online. Grazie mille, Avvocato Cosimano, che è rimasto con noi fino, fino no, all'ultimo. E come diceva la mia collega Rossella Vignola, noi cercheremo di continuare a trattare questo tema in prossime puntate, quindi confido che ci sarà ancora occasione di chiacchierare e di capire di più. Grazie Beh, mille grazie a tutti a e buon proseguimento al pomeriggio. Grazie.